il nostro format esclusivo, il CEO Summit, dal titolo che speriamo naturalmente possa essere anche di ispirazione, vivere il presente, scrivere il futuro, tre eccellenze a confronto tra opportunità e strategie. E allora io invito i relatori a aggiungerci qui eh, sul palco e eh, sono Giuseppe Ursi, direttore generale investimenti e finanza Merchant e invitiamo sul per palco lui. certo e poi ancora Maria De Lillo, dirigente di L Automazioni. E infine il panel si conclude con Bernardo Bruno, avvocato and founder Bruno e Associati. Buonasera, benvenuti, accomodatevi pure, aspettiamo anche il terzo ospite. Valentina. Manuela, io ti lascio con i tuoi ospiti le riflessioni naturalmente che farete all'interno del vostro CEO Summit e ci vediamo più tardi. Certo, per la premiazione, mi raccomando. perché poi sarà... Arriverà un altro momento, insomma come hai detto ci sono più momenti, allora intanto benvenuti ancora, grazie per essere qui, insomma avrete eh, in senso buono una grossa responsabilità questa sera perché dovrete essere un po' come dire mh, uno specchio per chi ci sta seguendo, no? per capire un po' come guardare il futuro, però alla luce naturalmente del passato di quello che il presente ci sta dando e di quello invece che ci aspettiamo insomma senza, cioè bisogna essere anche lungimiranti senza avere la sfera magica o la bacchetta magica però insomma eccellenze siete eccellenze dovete essere ancora di più questa sera allora cominciamo um, intanto a raccontare una stessa domanda per tutti che introduce un po' il discorso io inizierei da Giuseppe Ursi poi a ruota andiamo da Maria De Lillo e Bernardo Bruno um, la vostra esperienza le sfide più importanti del momento e le strategie in atto per affrontarle. Ovviamente soffermandoci anche senza nascondere, cioè soffermandoci su quelle che sono le difficoltà del momento attuale a livello economico, perché ancora di più la sfida si fa importante. Allora, da dove vorrebbe partire? Da dove si sente di partire? C'è il micro okay, Intanto, buonasera a tutti. Tenga il microfono vicino, così la sentiamo bene. Okay. E Prima di tutto doveroso ringraziare le fonti che ha voluto riconfermarci come eccellenza per l'innovazione, la leadership, per i servizi di finanza straordinari. E un doveroso ringraziamento anche a tutti i colleghi. Più della metà sono donne, alcune mamme e, eh, e madri e con grande impegno e dedizione hanno contribuito e contribuiscono e spero contribuiranno a farci conseguire sempre di più importanti risultati che in special modo in questo anno che è veramente difficile per tutti per le famiglie, per le imprese eh, ci vede in qualche modo comunque in crescita in forte fase di sviluppo noi siamo nati un po' meno di dieci anni fa e ci siamo occupati per 6-7 anni di finanza ordinaria come advisor e come mediatori creditizi ma poi tre anni fa perché ci siamo accorti anno dopo anno sempre di più che i nostri clienti che sono sostanzialmente imprese di piccole e medie dimensioni comunque tra fatturati tra 10 e 100 milioni che all'interno della propria organizzazione non hanno una direzione finanziaria una competenza specifica che e quindi abituate soltanto a eh, rivolgersi ai canali tradizionali bancari di finanza ordinaria che eh, avevano un po' di difficoltà a far fronte ai continui eh, cambiamenti a cogliere delle opportunità che venivano dal mercato e soprattutto a far fronte ai periodi di crisi per cui abbiamo tre anni fa dato vita ad investimenti in finanza merchant che ha un obiettivo eh, preciso, quello di offrire servizi di finanza straordinaria alternativi, certamente non sostitutivi di quelli bancari, ma che possono aiutare le piccole e medie imprese a reagire meglio sul mercato certo. e a cogliere obiettivi. E ovviamente noi non intendiamo sostituirci al canale bancario tradizionale, piuttosto cerchiamo di combinare, di ottimizzare e di trovare il giusto equilibrio tra le varie fonti di finanziamento. E questo in qualche modo ci ha dato ragione e siamo riusciti e ci auguriamo di continuare a farlo, ad offrire questi servizi innovativi che meglio possono aiutare le imprese. La parola alternativa ben si associa a un momento in cui effettivamente viene a affrontare il cambiamento, no? per quanto per certi versi possa essere negativo e difficile però insomma se, se si ha l'alternativa poi lei ci ha spiegato che cosa si intende per alternativa però si può declinare in altri modi se si ha l'alternativa si riesce ad andare avanti magari anche con maggiore successo magari poi ci ritorniamo su questo concetto ma magari partiamo da questo concetto con Maria De Lillo che saluto nuovamente Buonasera di L'Automazione. ovviamente anche a lei chiedo di raccontare la vostra esperienza però anche a partire da queste sollecitazioni che abbiamo ascoltato assolutamente degli spunti molto interessanti Innanzitutto voglio ringraziare l'organizzazione e sono onorata di stare insieme a tutti questi imprenditori. La nostra realtà nasce una trentina di anni fa, si occupa di automazione industriale e al cambio generazionale abbiamo dato una marcia in più. Quella marcia praticamente con mio fratello che è seduto al tavolo che praticamente ha realizzato un sito internet che si chiama www.plccity.com questo sito per noi è stato un volano, l'abbiamo fatto prima del covid, quindi eravamo completamente strutturati con un'azienda al 75% femminile, quindi eh, sposo in pieno <ride> l'idea dell'imprenditore che mi precede e quindi abbiamo una bella rappresentanza, eh, abbiamo puntato sulle donne perché le donne hanno la gentilezza, eh, quella gentilezza che investita nel, eh, dal punto di vista industriale e commerciale conduce il cliente per mano e lo porta ancora più sicuro al, al termine della trattativa almeno così la vedo io e questo sito per noi ha rappresentato un grande successo questa è una delle eh, un premio importante ne abbiamo ricevuto anche altri e siamo contentissimi eh, il futuro. Il futuro sicuramente è ampliare ulteriormente, ma puntare sul capitale umano. Per noi il patrimonio più grande della nostra azienda è il capitale umano. Il principio principale è la famiglia lavorativa. Per me non sono dipendenti, sono collaboratori, sono persone con le quali passiamo la maggior parte della giornata e quindi con questa filosofia si lavora meglio, si attuano tante cose eh, durante praticamente la vita lavorativa per me quello che rappresenta un volano è sicuramente puntare sulle persone sulle quali si lavora Beh, questa è un'ottima filosofia anche perché da lì si parte, insomma dobbiamo, si dice spesso che bisogna umanizzare sempre di più la finanza, in generale il mondo del business, ma io credo che ci siano tante realtà che già lo fanno dobbiamo solo forse farle emergere di più, no? E, e lo scopo di, di, queste, di queste serate è anche quello, oltre poi effettivamente a valorizzare, a riconoscere quello che fate ogni giorno quindi credo che per questo il CEO Summit è, è importante durante queste serate. Peraltro mi è piaciuta molto la, la parentesi sulla gentilezza che lei eh, associa alle donne. Vero, anche però i nostri gentili ospiti sul palco lo sono. Ma no, ma volevo arrivare a dire un'altra cosa che credo, almeno per quanto mi riguarda, che sia una delle caratteristiche principali e privilegiate. Cioè se una persona è gentile già riesce a fare molto, no? Perché riesce a superare degli ostacoli che invece senza gentilezza non si riescono a superare. Poi mette in una condizione di empatia. Assolutamente, anche... sono d'accordissimo, quindi io finora, guarda, adesso sentiamo anche il terzo gentile ospite, ma sposo tutto quello che avete detto, poi mettiamo anche un po' insieme le cose. Bernardo Bruno, avvocato e founder di Bruno Associati, stessa cosa, la vostra esperienza, quali sono le vostre sfide del momento, quelle che vi sentite di proprio dire, queste sono le priorità. E stessa cosa chiedo a lei eh, di, di insomma, rispondere in qualche modo a quello che i suoi colleghi sul palco hanno, hanno già detto. Volentieri, buonasera a tutti. Dunque noi siamo uno studio che è focalizzato sul corporate e sull'impresa, le nostre sfide sono le stesse che proponiamo ai nostri clienti imprenditori. In questo momento le prime in assoluto sono l'internazionalizzazione e la sostenibilità. Io dico sempre che l'internazionalizzazione non è appena esportazione all'estero o apertura di una filiale in un paese a basso costo, è una rivoluzione culturale molto più profonda che impone di andare a ridisegnare gli assetti di governance interno di un'azienda per promuovere un progetto di strategia internazionale che sia adeguata a un mercato globale in continua evoluzione. In un certo senso ecco, l'internazionalizzazione è qualcosa che dovrebbe interessare soprattutto nel Made in Italy anche quelle aziende che non hanno intenzione di andare all'estero perché fare impresa così come fare la professione è cultura e la cultura è la capacità di dialogo con tutto il mondo e quindi anche la capacità di intercettare e cogliere le opportunità che dall'estero vengono in Italia per non essere target inermi di fondi di investimento che evidentemente il DNA italiano non sempre lo conoscono e quando lo conoscono forse non sempre lo rispettano e eh, da ultimo eh, nel mercato internazionale questo è un volano di crescita senza eguali per chi ha lavorato correttamente sul vantaggio competitivo, quindi sul fare qualcosa di diverso dagli altri o fare quello che fanno gli altri in maniera diversa. Questo tipo di caratteristica costituisce il DNA del made in Italy che attraverso una politica di diversificazione può andare sul mercato globale per amplificare il proprio mondo. E quindi noi abbiamo seguito questo tipo di concetto culturale eh, abbiamo negli ultimi 18 mesi concluso il nostro primo step quinquennale di internazionalizzazione, abbiamo cinque sedi in Italia con un headquarters a, a Milano dove abbiamo creato un club privato sul rooftop di via Napoleone dove c'è il, il nostro studio, abbiamo una sede istituzionale a New York da 5 anni, un mese fa abbiamo aperto la seconda sede che sarà una business launch dedicata a società del made in Italy, che vogliono andare ad esplorare il mercato americano e per la prima volta saremo uno studio italiano che è capace anche di offrire un servizio di diritto americano, quindi non disperdendo il valore aggiunto di quello che potrebbe essere il rapporto con il cliente che parte con noi dall'Italia. E eh Certo, esatto, un, un trade union siete, no? fondamentalmente, senza perdere le peculiarità proprio del. Nostre. Siamo eh, gelosi perché... del nostro know-how made in Italy, eh, certo, beh, quello, quello non bisogna mai disperderlo, anzi spesso purtroppo proprio a causa delle, delle crisi che, che ci circondano si rischia di farlo ma insomma invece contiamo su di voi, mettiamola così. E allora abbiamo già insomma, in qualche modo eh, profilato e fotografato la situazione attuale, cosa che insomma, penso che sia ben chiara a tutti, però ancora di più soffermiamoci su quelle che sono le vostre aspettative per il futuro magari anche in termini proprio di eh, quello che si potrebbe fare ancora, al di là di quello che state facendo no? eh, e di quelle che sono le vostre strategie di cui abbiamo già parlato, quello che potrebbe mancare ancora affinché l'Italia, ecco mi, mi riaggancio a quello che diceva appunto l'Avvocato Bruno, ehm, dobbiamo cercare di preservare le nostre peculiarità. Cosa, cosa potrebbe servire al nostro paese? So che magari è una domanda astratta, però magari insieme riusciamo a mettere non nero su bianco, ma insomma idealmente nero su bianco delle caratteristiche, degli aspetti allora riparto appunto da Giuseppe Ursi Sì, intanto volevo un attimo focalizzare bene quella che è la situazione attuale Certo che è veramente difficile perché siamo in una fase diciamo così transitoria e spero che sia transitoria perché veniamo da dopo la pandemia, che ha veramente creato problemi al sistema imprenditoriale, che poi subito dopo, anche con l'intervento dello Stato, che <coughs> ha in qualche modo supportato con garanzie importanti, circa 400 miliardi, e che spero che non eh, ci saranno ripercussioni. Eh, successivamente è arrivata così all'improvviso, questa guerra che ha eh, portato a gravissime conseguenze internazionali, quindi certo. non solo in Italia, con eh, anche effetti speculativi da parte di chi magari aveva alle spalle o, o in possesso di materie prime certo. importanti, quindi, che, perché i mercati internazionali, l'avvocato lo saprà senz'altro, sono, sono spietati e quindi ha, eh, ha avuto un impatto ed una ripercussione gravissima con un'incidenza <coughs> spaventosa con un aumento non solo dei costi energetici che sono noti a tutti, alle famiglie alle imprese ma di tutte le materie prime che hanno a loro volta creato e continueranno a generare problemi il primo è che quelle che erano già le difficoltà delle imprese che eh, avevano margini di contribuzione, di guadagni che si erano già ridotti. Adesso sono praticamente andati sotto lo zero e eh, difficilmente potranno avere accesso a nuovi finanziamenti anche perché certo. dovranno in primis preoccuparsi di rimborsare quelli avuti. E inoltre questo... Incremento e quindi questa inflazione che ormai è a doppia cifra genera eh, ulteriormente eh, una restrizione monetaria per cui eh, c'è un incremento dei tassi di interesse per cui è davvero eh, difficile e a volte improponibile avere nuovi finanziamenti per l'accesso al credito diventa sempre più complicato ovviamente per le e imprese quindi quali sono diciamo, le state e sono le nostre riflessioni Sicuramente anche con i fondi di investimento internazionali, come diceva appunto l'Avvocato, noi stiamo cercando di proporre queste soluzioni alternative perché la capacità di indebitamento delle imprese ormai è quasi inesistente. Per cui bisogna affiancare lì dove è possibile e le piccole e medie imprese non hanno grande facilità di accesso ai capitali di rischio Proporre delle soluzioni, come dicevo prima, alternative. Noi su che cosa puntiamo? Sulla valorizzazione, come è stato ben detto, delle risorse, dei territori e delle eh, competenze acquisite, del know-how e in tutte quelle aziende che possono eh, creare un valore aggiunto, conseguire un vantaggio competitivo e poi anche difendere. Eh, siamo oggettivi la situazione è difficile ma siamo anche ottimisti perché comunque l'Italia è un paese pieno di risorse, di città, certo. di innovazione e quindi siamo anche fiduciosi assolutamente, ma lei ha detto delle cose importanti eh, passo la parola proprio a Maria De Lillo, ce l'ha parlato, di valorizzazione delle risorse del territorio numero uno Competenze acquisite, numero due. Sono, eh, queste sono cose che si fanno, si mettono a punto in periodi in cui tutto, tra virgolette, va bene. E' dopo però che si raccolgono i frutti, no? Però questo significa essere sul pezzo e sapere quello che si vuole. Certo. È ovvio che poi ci sono momenti difficili e, e non si nascondono perché per tutti sono complicati, però l'ottimismo poi rimane perché si sa di avere comunque una base che si è costruita col tempo. Ed è questo che differenzia, diciamo, chi si improvvisa, no? Non sto dicendo niente di eccezionale, ma insomma, però è una riflessione da cui si deve partire. Quindi che differenza da chi si improvvisa a chi, da chi invece costruisce. È d'accordo? Sì sono d'accordo ma eh, io penso che eh, proprio nei momenti di difficoltà che poi nasce l'ingegno, in questo noi italiani siamo, certo. siamo leader no? da questo punto di vista. Io Bisogna avere però delle fondamenta ognuno... ben solide perché altrimenti crolla tutto. Sì però io le faccio l'esempio della nostra azienda, noi siamo partiti veramente con grandi difficoltà però eh, abbiamo messo un tassello mese dopo mese, eh, aumenti di fatturati mese dopo mese, e con quelli a reinvestirli nella società, investirli in innovazione, a seguire quelli che erano il trend del momento, quindi di svecchiare quella che era la mentalità o, eh, e pensare in maniera innovativa, cogliere quelli che sono i cambiamenti del mercato. Se le persone sono abituate nel loro personale a fare le, eh, gli acquisti online, lo possono fare anche dal punto di vista industriale o in qualsiasi altro campo. Abbiamo colto questa cosa, penso che lo possono testimoniare anche altri, e questo è stato un elemento determinante per noi. Non avevamo grossi capitali, non abbiamo fatto investimenti, non abbiamo eh, chiesto accesso al credito, ma tutto quello che entrava lo reinvestivamo certo. per poter crescere. Quindi per me è stato il momento di difficoltà che ha costituito l'elemento determinante della crescita. L'innovazione, noi siamo nel campo dell'automazione industriale, già è un qualcosa che è nel nostro DNA, però sicuramente il... Rendere le cose sempre più facili e attuabili è quello che praticamente ha determinato quel successo del sito. Certo, no, ma infatti quando io parlo di fondamenta non parlo necessariamente di avere a disposizione dei capitali importanti, no, no, fondamenta che derivano da... Magari anche dalla sicurezza di quello che si vuole ottenere, no? Da una strategia che lei La ha detto... noi aggi... Esatto, esatto. Cioè quello che arrivava lo reinvestivamo, però insomma non ha detto una cosa banale. Tanto eh, sapere di poter reinvestire qualcosa è già un passo, ma sapere come investire, no? Reinvestire qualcosa, quelle sono le fondamenta di cui parlavo. Anzi, altrimenti se no il business sarebbe solo di chi ha a disposizione grossi capitali non è così, anzi dobbiamo un po' sfatare questo mito no? allora stessa cosa vado da um, avvocato um, eh, Bernardo Bruno perché poi dopo sul finale vi chiederò delle parole chiave giochiamo un po' con delle parole per guardare ancora di più al futuro, però restiamo ancora su, um, su, su quello che lei ritiene dovrebbe servire in questo momento insomma. Ah, io sono ehm, molto più ottimista sulla crisi e un po' più critico sui comportamenti di eh, alcune aziende sicuramente non quelle presenti che sono no, fatte, no, no. ma quelle assenti ecco. e, eh, sulla crisi io ritengo che la crisi sia un elemento non congiunturale del mercato ma fisiologico se voi prendete un talk show degli ultimi 50 anni ogni due anni un talk show si apre parlando di crisi Ogni certo. volta ci meravigliamo del fatto che ci sia una condizione del mercato che richiami la crisi, in realtà la crisi è lo strumento di dialogo che ha con noi il mercato perché il mercato è un'evoluzione continua e senza la crisi non saremmo cambiati a porci la domanda sul cambiamento, eh, il punto non è quindi... Eh, che ci sia o meno la crisi ma che eh, rapporto noi desideriamo avere oggi e domani soprattutto con la crisi quindi uno che tipo di strategie abbiamo attuato per poterla prevenire intercettare e poi per poterla gestire poi eh, tutto quello che riguarda gli aspetti degli strumenti da ricercare per poterla superare io ne ho citati due prima che sono l'internazionalizzazione e la sostenibilità ci sono 3 bilioni di eh, dollari eh, disponibili nei prossimi tre anni per, soltanto per questi due strumenti che noi dobbiamo prepararci a conoscere e ad utilizzare, soprattutto la sostenibilità tutti vogliono essere sostenibili nessuno sa che cosa significhi quindi Vero. questo è una, un elemento che deve richiamare anche all'importanza della formazione non da ultimo il fatto che eh, ogni eh, crisi deve spingersi a poter attuare una politica di diversificazione perché non si può restare uguale all'interno del mercato. La parte invece critica, costruttivamente parlando, riguarda le abitudini dell'eccellenza italiana. Noi non possiamo pensare di poter superare la crisi continuando a raccontarci la favola del piccolo e bello. Cioè, in Italia dobbiamo avere delle aziende che hanno il coraggio di strutturarsi in maniera diversa per rispondere a una sfida internazionale dove il nostro, la nostra qualità il nostro DNA è ricercato più di ogni altro eh, in questo senso le caratteristiche che sono a me invise sono l'individualismo dell'imprenditore italiano eh, sia internamente, cioè un'incapacità di delegare. Io ho vent'anni che, che vivo nelle aziende, noi seguiamo aziende dai quest'anno dai 50 milioni in su di fatturato con una media di fatturata da 1 a 2 miliardi. Quindi ho una idea di quello che potrebbe essere l'azienda nella sua complicatezza, dico così. Certo. Però il tema è che l'individualismo è incapacità di delegare all'interno e quindi di managerializzare l'azienda e organizzarla per reggere la sfida internazionale e questo è valido anche nel rapporto con i fondi che entrano in Italia. E poi la deriva commerciale di quello che è, è la sfida di costruire un progetto societario. Alcuni imprenditori, a mio modesto avviso, dovrebbero eh, considerare la vendita del prodotto l'effetto di una strategia correttamente applicata, non eh, diciamo, lo scopo, perché in realtà prima della vendita del prodotto c'è un'organizzazione societaria che possa rispondere a sfide internazionali che rende questo effetto assolutamente più facile e quindi questi due aspetti a mio giudizio devono in qualche modo ecco, eh, far eh, sollecitare un cambiamento e mettere positivamente in crisi l'interno della propria azienda, anche iniziando ad avere un dialogo diverso con chi l'azienda ha, eh, come dire, certo. la disponibilità a seguirla. Assolutamente, è, eh, infatti, abbiamo detto assolutamente insieme. La flessibilità, no? Perché poi adesso arriviamo al momento delle parole prima di concludere questo spazio dedicato al CEO Summit. Io personalmente amo le parole, amo la nostra lingua italiana, visto che parlavamo del, dell'italiano e amo soprattutto, cioè sono, credo proprio nella forza delle parole più di ogni altra cosa, nel senso che poi le parole devono seguire i fatti, ma se si sa già quali sono le parole chiave si fa molto e allora eh, vogliamo concludere in questo modo come raccontereste il successo in tre parole chiave quali sono le parole che vi vengono in mente quando pensate al successo e parto naturalmente ancora da Giuseppe Ursi, poi vado da Maria De Lillo e Bernardo Bruno sì, eh, prima di tutto eh, volevo un attimo eh, spiegare che cosa è per noi il successo, certo. o conseguire il successo. È una non esaltazione, non voler conseguire per forza determinati obiettivi. Per noi, per la nostra merchant, è importante rimanere competitivi, continuare ad assistere i nostri clienti e a farci scegliere da potenziali nuovi clienti noi abbiamo un approccio eh, cerchiamo di immedesimarci nelle loro problematiche nelle loro idee di sviluppo e siamo per loro come dire uno specchio diverso da quello di Biancadeo cioè uno specchio che è attento e qualche volta in maniera oggettiva li ferma un po' li evita di percorrere scorciatoie o percorsi difficili che a lungo termine possono essere dei boomerang certo abbiamo questo approccio di eh, contraltare in qualche modo eh, abbiamo e adottiamo un sistema organizzativo orizzontale per noi all'interno della nostra azienda nelle nostre società non è importante avere un ruolo di comando di leadership è importante eh, condividere conta il merito tutti possono contribuire allo sviluppo e perché è soltanto così si può conseguire un obiettivo che poi lo si può chiamare successo come si vuole, ma certo. per noi conta il risultato successo al raggiungimento degli obiettivi è no, quello... e conta il merito il merito alle parole chiavi potrei elencarne tantissime, ma in sintesi direi che è importante prima di ogni cosa la formazione continua mm -hmm. il mettersi in discussione l'evitare di percorrere ad ogni costo obiettivi eh, consigliamo ai nostri clienti e a noi stessi di evitare anche scorciatoi e quindi sono questi gli elementi che sono eh, facili magari da elencare, da raccontare ma vi assicuro, molto difficili da realizzare. Assolutamente. Guarda, lei in realtà aveva già detto delle parole che io mi sono appuntata, che sono competitività, condivisione e merito. Ne ho dette altre, però secondo me queste possono essere Condiv sicuramente tre parole che ehm, riassumono il successo. Allora, sentiamo quelle di Maria De Lillo. Allora, per me eh, la prima è l'innovazione. Sicuramente, sì. come dice l'avvocato, per noi anche il fatto di essere internazionali è stato... Un elemento determinante, parliamo fino a 18 lingue diverse, seguiamo il mercato internazionale da quello asiatico a quello americano e quindi per noi è stato quello a sicuramente affacciarci oltre i confini della nostra amata Italia. Eh, L'altro per me è l'etica, l'etica non solo nei confronti del cliente, quindi che è quello che vado a promettere qualcosa di veramente realizzabile ma eh, fondamentalmente l'etica nei confronti dei dipendenti, collaboratori e dei fornitori, quindi eh, una trasparenza eh, che mh, per me è determinante, cioè senza... Um, Sotterfugi perché online è molto facile mettere uh, strutture che non esistono mettere uh, materiale che non è disponibile e, e inventarsi cose ma essere reali è veramente molto difficile <ride> la terza per me la terza parola determinante è la famiglia lavorativa ritorno vuol dire che praticamente mh, passiamo la maggior parte del nostro tempo con i nostri collaboratori ci deve essere un clima sereno di partecipazione, è importante puntare sulla uh, formazione del personale, uh, cogliere anche le idee che possono venire dai collaboratori uh, e quindi praticamente uh, arricchirsi di questo capitale umano. Quindi per me la famiglia lavorativa è un altro elemento determinante. Esatto, ne parlavamo prima dell'umanizzazione della del business della finanza, formazione condivisione, innovazione etica queste altre parole che sono arrivate le mettiamo tutte nel, nel piatto di, esatto, di questa serata prego avvocato, le sue guardi io le, sono, sono sincero mi mette in crisi questa domanda la considero la, la classica domanda giusta con la risposta sempre sbagliata mi mette in crisi personalmente perché negli ultimi due anni sono accadute delle cose che mi hanno portato a, a farmi questa, questa domanda quindi la butto sul personale più che eh, sull'accademico insomma io e chiedo per questo uno sconto di parole magari due al posto di tre ma eh, io direi secondo che... me vedrà che la terza la, la, la dirà senza accorgersi diciamo che eh, una parola può eh, in qualche modo inglobarle non me ne vogliate che batto ancora su questo tema per me personalmente è diventata sempre più attuale la questione della sostenibilità del successo perché io vivo tra Milano e New York praticamente la mia migliore amica è un hostess quindi diciamo che questo fa capire un attimo come sono messo però ehm, eh, il successo oggi secondo me ha eh, un criterio di soddisfazione personale di chi deve essere felice a lavorare con te vedete che faccio felici sono i miei associati tutti <ride> sorridenti e eh, di chi in realtà eh, è il destinatario del tuo lavoro che in qualche modo deve avere uno scopo di bene per tutti altrimenti diventa più arido per cui eh, considero fatturato o eh, questioni che sono sostanziali per soprattutto un avvocato d'affari che lavora a New York e a Milano ma eh, personalmente la questione della sostenibilità e della consapevolezza eh, con cui si affronta eh, il proprio lavoro sono la chiave del successo, perché un successo che non è sostenibile è la, la caricatura dell'Avvocato del Diavolo di Al Pacino, quindi eh, diventa qualcosa che non produce un bene per tutti e quindi sciupa anche il talento come strumento, ecco la terza parola, che consente di poter arrivare al successo. Guardi, mentre ha detto terza parola l'ho segnata e le stavo dicendo guardi che l'ha detta la terza parola, però l'ha riconosciuto, riconosciuto lei. Benissimo ehm, io ringrazio naturalmente ehm, i, nostri, i nostri relatori che hanno dato vita a questo primo momento della serata che però ritornerà perché poi anche durante le premiazioni insomma andremo a toccare attraverso le motivazioni, no? Tutti questi aspetti che abbiamo comunque voluto mettere in evidenza sul palco quindi grazie a Giuseppe Ursi, direttore generale investimenti e finanza merchant per essere stato con noi Maria De Lillo, dirigente di DL Automazioni grazie per la vostra esperienza naturalmente Bernardo Bruno, avvocato e founder di Bruno e associati grazie e naturalmente ci rivediamo poi nel corso della serata lasciate pure tutto qui grazie mille per il vostro aiuto